Sai dove siamo? No, cioè sì, però perché di nuovo qui? Cioè, no di nuovo, è un'altra mappa. No, so, il mi il sono creatore. accorto però che il creatore è lo stesso. Non è voluto, eh, giuro che non è voluto. Uh, facciamo yes o no? No. Tu metti no, io vado yes. No, no, no aiuto. Con in un altro posto. Ok, la Detron comincia come l'altra, eh. dove sei? Cioè Con in qualche... un altro posto. Ma non c'è una parte dove ah, Eccovi. Eccomi, eccomi, ecco siamo tornati. Ci sta, so. sta un'altra mappa. Ci un'altra Ah. Vabbè, questa sembra più semplice dell'altra, eh. A quanti livelli c'è? 200. C'è scritto. Ciao, addio. No, addio. Se vuoi la facciamo insieme. No, ma perché? Ma perché? Perché eh. io non... È la stessa mappa, solamente con più livelli. Però speriamo che questa non abbia due livelli in più. Come l'altra. Però il non è ancora. Il creatore non mi dispiace perché l'altra volta era un botto gentile. eh Perlomeno ti aiutava, sì. Erano le vere. Io sto da facendo. Sto andando avanti di... perché sennò. Quindi l'altra mappa era. Beh, bellina, dai. Speriamo anche questa. Però questa non c'è ambientazione. Rispetto all'altra almeno aveva un po' di ambientazione. Non mi ricordo più troppo tempo. Rispetto all'altra volta mm, ha un po' eh. di ambientazione, però almeno questo lo devi dire. Cioè, l'altra volta aveva un po' di ambientazione, questa no. E comunque inizia a scrivere la X, così ce lo ricordiamo. No, la F. Dove vai? No, no, Poi la F l'hai scritta l'altra volta. Eh, ma l'ha anche la Jet scritta la scorsa volta. Eh, un'altra X. Che c'è di male? Un'altra X. Scrivi sì, un altro sì, X che... eh. Così ce lo ricordiamo Perché io neanche me ne ero accorto che è da suo Quindi immaginati Allora ci stanno i livelli carini però eh. Stavolta sono carini Non sono bait di trappole normali È una bait diversa Ok A che livello sei tu? Che livello stai? Io 31 Dai no non ci posso credere hai già superato tantissimo Quanto sei scusa? Quindi sì ma come? Sono al 34 io. Aspetta, sto provando ad avanzare, però, Cos'è che ti dà fastidio? Sp faccio respawn e su? No, sto andando con calma. Tu invece okay. corri? No, no, no, corri, corri, corri. Eh, deve essere una speed. Sono 200 livelli default. No, non è la speed, dai. dai, è 200 livelli default. Ma ah, scusa, sei default tu? No, sì. no. E quindi non puoi essere un default Poi ne abbiamo già fatte tante di ste mappe no? Perché non sei diventato bravo perlomeno? Guarda che sono bravo eh? Io sono al mi 41 Stavo dicendo Ti chiamavano? chiamavano Bravo Bravo <ride> Secondo nome o primo Secondo nome o primo nome scusa? Bravo Eh? Secondo nome. Ah, secondo nome, ok. Sì, si sì. E il primo nome? nome eh, Non mi venire niente. È stato... <ride> Giovanni. È giusto. <ride> primo nome Giovanni. Che loro non sanno ancora la storia perché vedranno sto video dopo. Cioè prima. Lo scopriranno dopo. Vabbè No sono morto eh, Mi dispo raga non potete capire Peccato oh. oh ma guarda che sento i tuoi passi eh Davvero eh, Io sono al 54 tu 32 32 33 adesso. Se vuoi ti aspetto veramente però Mi aspetti? No ti aspetto normalmente non mi aspetto Guarda sto facendo i livelli al contrario per venirti a prendere A parte ma mi sono appena accorto che aveva solo uno di vita Eh scusa fino adesso non te ne hai accorto Anche l'altro avevamo so uno so di vita se. eh Mi sembra Non sì, mi eh. ricordo ho passato troppo tempo oh. Veramente oddio Che poi loro li vedranno uno addosso all'altro oppure no Lo non so Non lo ricordo Ah li vedo oh. io giusto chi edito io? Chi li edito? Se no. uh, ti aspetto al 45, dai. Sono andato livelli, 5 livelli indietro. Raga, intanto che lo aspettiamo, facciamo un ballo e ci ritroviamo appena lui arriva. Ok, ce l'hai fatta finalmente ad arrivare? Eh? Sì, aspetta, non correre. Ma non, sto correndo, dai. Per questi livelli li ho già fatti, ecco perché... Allora, no, correndo. aspettami però, aspetta. Aspetta, mi sei già al 49? aspetta <ride> Ok, questo devi prendere la speed qui a sinistra. Sì, eh. Va bene, qui invece questo. non devi. Vai, vai. Ecco perché vado avanti: perché mi distrai <ride> Va Dove bene? Si, sì. ah, sì stai. Eh. Comunque i livelli sono simili all'altro, eh. Oh, guardatelo, guardatelo. Cioè, se... Dai, no. <ride> non no, vi no, no, sì. di... no, devi guardare. <ride> Guardate. Okay. Ah, impulso, eh. Dico solo impulso al prossimo livello. No, ti livello. Ah, ah, no, vabbè, semplice. Semplice. No, mi hai di sotto, No! C'è un livello Aspetta, infame e poi. Eh, sì, vabbè, ti aspetto, dai. Sono morto, sono caduto proprio. Cioè, poi, di... Vabbè, faccio sto livello. No, non lo faccio più. No, no, no. Non lo faccio più. Sono morto all'ultimo, potevo non morire, però. Sono disconcentrato. Prima che prendi il checkpoint, <ride> ce l'ho trovata. <ride> Aspetta, è abbastanza semplice, eh? secondo me. Sì, lo so, l'ho già fatto. Ma l'hai già? Ah, ok. Ok, questa c'era anche nell'altra. Grande, così sì. <ride> Dai, potevi baitar. <ride> non si beta quella, secondo me. Fatto. <ride> Morto. Non mi superare, aspetta. Perché non dovrei? Perché poi rimango troppo indietro. No, okay, non ti vedo già più. Sto al 72, non ti preoccupare, sto saltando. Com'è possibile, ok? Cioè, <ride> io sto saltando. Raga, per fortuna che ho saltato. Vedete la trappola infame? Non te la dico la trappola infame, perché voglio vederti, quindi ti aspetto qua. Qual è? Che le ho Eh ho vabbè, non te lo dico. Ma chi è sta trappola del fulmine? Tanto non si aziona ho visto. Eh sì, è una nuova trappola. Mm, non mi ricordo, non c'è mai. Cioè c'è stata pochissima in Battle Royale. No! No! <ride> Vai, vai, io, io! Non tu, vero? Tu! Sì, vai! Sì. Ma, ma ok, prima hai messo un botto di ansia perché stavo perdendo tutto da corpo. <ride> e ti volevo, ti volevo copiare, però non ti ho fatto, perché sei veloce. <ride> Ok, oh, ti aspetto all'81, dai. Dai, non sono andato avanti, eh. dai. Vedi tanto. Solo che non ti vedo più. No, Eccoti. Salta. Bravissimo, qui c'è ecco. il checkpoint. E io vado intanto che tu hai il ghiaccio. Perché io ti ho aspettato? Perché lo dico? Provo, provo a farlo col ghiaccio. <ride> no, far... non lo fare. No, L'ho fatto col ghiaccio, L'ho fatto col ghiaccio. Perché me sono messo Oddio, questo sembra abbastanza Difficulty. Ah, ok. Sì, Difficulty ce l'hai fatta prima. Dato io, eh, però voglio fare tutto di fretta. Perché mi dà fastidio. Che ci sei tu. Vero? Perché? Perché ci sei tu. A parte che mi hai già seminato. E a parte che ah, ero no, dietro di te. Eh. Ok. <ride> Dio. Uh, no, Aspetta. devo, devi... No, no. Qui siamo pazzi però, eh. Cioè, che livello è, scusami? È il 90. Devi saltare fatto. e entrare nella porta. L'ho vaffan... fatto, l'ho fatto. Ma... <ride> vaffan caramelle. <ride> no, sono morto perché non so bene il tarretrap. Dai, tu sfrutti quello che ho baitato <ride> Però non ci riesco perché non, non riesco a sfruttarti, quindi è da fastidio. Vai, bait. Non sapevi che sì. si potessero beitare così? Vedi il beitore che non sa beitare le trappole. Se mi oh, superi... Ma... Ecco! L'avevo quasi <ride> fatto! <ride> no, mannaggia! Ok, hai. dai. Aspettami. No, no, eh, non è, Ma è giusto. Ma <ride> fatto tutto di fila. <ride> sì, sì, fatto, fatto tutto di fila. È facile, dai. Io non riuscivo a prendere il primo, però il secondo ci sono. No, vabbè. No, no, sono ubriaco. davvero? <ride> C'è il bicchiere di vino vicino a me, vedi? Eh? Lo vedi? Eh? Ok, ah, c'è un'altra trappola di quella brutta, quindi non te la dirò. Ok, 99... Aspetta, mm. amore. Ti aspetto il 99? Un po' troppo avanti. Ti do un impulso così puoi venire a me. Come fai a darmela? Te la lancio e tu salti. Eh certo. Non è mai così. Sì, ascolti così Guarda che può funzionare, eh. Sì. Non la lanciare. Ti okay, prego. Cioè, va bene, dai. Ti Mi... incredibile. <ride> Non mi aspetti più a livello 99. Eccomi! No. Tu hai una magia se io non ti vedo, tu riesci a fare il livello. Esatto, Girati, girati. Girati, girati. Aspetta, ti dico io quando puoi rigirarti. Ti mando solo. Si, no, sì, no, no, no. Sì, sì. alta F4. <ride> alta F4. Ti ho visto, non lo fare Alt. allora. No, devi andare tutto a, a destra, non te lo volevo. dire Tutto a destra tanto non si aziona la trappola. tutto a destra. Io neanche me ne ho sì. accorto. Ma no, tutto a destra. Proprio no. a destra destra. Al muro. Devi saltare al muro o tutto a destra? Era quello il troll che non ti volevo dire. Ah, perché mi ha lanciato il coso, l'impulso. Eh, sì, vabbè. No. <ride> dai, dai, fallo, non ti lancio più nulla, dai. Credo, però non mi puoi far questo. Giuro, no? giuro che non lancio più nulla riesco più l'ansia io odio ti odio tantissimo l'ansia vai, vai avanti popolo... no no vai vai no, no, no. fallo non ti preoccupare non te la lancio ti dico io non, mi lancio non, lancio. non te la lancio vai non mi guardare è <ride> <no. ride> eh certo adesso sarei io il problema no se io l'avrei già finita, vi ho già l'impunto sono tornato indietro. Dai! Ma mi sono anche no, girato! No, no. Vai avanti, ormai mi sono bloccato qui. No! Mi hai perso per te se... Oh, ce l'ho fatta! <ride> via, vado via. No, no, ok, no, vabbè, dai. Scusa, dai, vieni. Che infame! <ride> Scusa, non riesco a... Okay. No, non ci provare adesso. No, no, non, non lo, lo faccio, do. non lo faccio, vieni. Il lo fa ho il giuro, piccone, scusate. ho il piccone, guarda, ho il piccone. Ecco. Ok, aspetta, voglio provare a fare una cosa. Salta? No. Ecco, vieni. Sì. Eh, l'unica volta... Mi hai spinto di sotto. <ride> l'unica volta... È l'unica volta... Che <ride> le fai una, sono mille. Dai, hai preso il checkpoint, vieni. Io volevo fare questo all'inizio, però mi è scappata, quindi... Vieni Salta quando te lo dico io, lo faccio io dai no, Non stare non al bordo, non stare al bordo Ok uh, no, riesco, Stop, riesco, stop. 4. 3, faccio 2, io, 1 faccio uno, io. vai, faccio io faccio io, faccio io. Fatto. Vieni Se mi spingevi di sotto Ok qui mi ha tolto l'impulso eh... A me Questo è un livello si sì, era un livello certo. Oddio no io ho un trucco per farle così. Sì, devi saltare all'ultimo. No, eh? no, devi saltare all'ultimo. Io ho il trucco per farle. Non riesco. Io non so farle. Manco io. E quindi io faccio col trucchettino da noob. Ma in verità ci sono okay. persone che le sanno fare benissimo. Io tipo... What the fuck? Altri impulso, però sono facili dopo. Anche i, i noob ti riescono. Dove devo fare? Ah, eccolo qua. È una, è una cosa preoccupante. È quello che mi preoccupa di te. Cioè, stiamo il facendo de mango. Default, ma quando dovremmo fare. Le, le vere,. DETRAN, Aspetta un attimo. A che livello eri, scusa? Sempre al 101. 101? Io sono al 106. Comunque è abbastanza semplice, ti beh, prendilo, beh. Devi andare avanti, devi utilizzare il W e andare con la visuale a destra. Quindi devi immediatamente andare con la visuale a destra. Saltare in quel momento e riesci a farlo. Ci ho provato. C'era cioè quasi riuscito, però sono morto. Vedi? Vedi, vedi? I trucchi. Io per fortuna ho fatto anche altri DETRAN prima. Adesso no. non so più saltare. <ride> Hai il problema. So, mi sono dimenticato anche in real life. <ride> ah, perché era il gioco e non ti saltava adesso? Oppure in real life? Eh, sì. <ride> in real no, no, life. No, no. Tipo, non mi ricordo più come mi chiamo. Dove mi chiamo? Eh. Non ma parte posso... che tu non mi hai mai nominato A parte che io l'ho messo nella nella descrizione dell'altro video Davvero? Si sì. non però... lo so Vabbè non eh, questo come si deve fare? Vabbè sempre così No c'ho proprio quasi riuscito No aspetta Che poi loro non vedono l'ultimo no, vedranno l'altro eh, allora il primo, il primo video nostro eh, era così che si faceva? Eh sì, però non mi hai mai nominato tipo il nome Vuoi che lo faccia adesso? Sì, vai. No. Ah, sì. No, censura. No. È vero? Ma io ho scritto proprio così, eh? No, cree Eh, oh, ma che vuoi? Tanto non dirò mai il tuo cognome. È normale. No. Si sì. Brutto, brutto, brutto. Come non te. chiamare. <ride> brutto come te. Ah, perché. Allora. che l'ho fatto. No, no, no. Ha tolto gli stupendo, no, no, no. vedo. No, no, no, ascoltami. Eh, io ho saltato. Sì. Uh -huh. E mi salta, poi ritorna indietro. Cosa è da... la... Ti ha allaggato! Non lo so. Eh! Ma no, okay, okay, <ride> che pensione no. hai? Uh. Del Brondi. no, del Brondi chi parla me la meritavo la morte okay, qui, eh no, boh, me la meritavo sei. la morte qua me la meritavo <ride> <ride> vedo che sei in rage quit giusto? Sì oh okay, che ho scritto tipo tutto intorno a me uh, uh, no vabbè dai però è facile no, no. rispetto a quella da 40 è facile dai sì, quello sì, quello è vero. Quella, Quella da 40 era impossibile, madonna. Primo video, intendiamo? Uh, che devo fare? Ah vabbè, un trucchetto. Il bello è okay, che ci stanno questi livelli difficili. Messi in questi livelli Questa facilissimi. Pistola. È la pistola pirata. Si sono 8, si sono 8. Ti sbalza, tu la punti contro qualcuno. Ok. Eh sì, anche, io, anche me è la mia pistola preferita, infatti. Ma io l'ho scoperto adesso. Come hai fatto? cioè tu giochi. cioè tu hai giocato ma alla season 9. Sì, certo, si, certo, che ho giocato. Eh, allora. Sta dentro tutta dopo, ma tu hai smesso di giocare alla season 9. Era tipo l'ultima patch questa. La season 8. No, no, 9 perché c'erano i tubi, mi avevi detto. Cioè i tubi d'aria, giusto? Hai smesso? Eh esatto, sì, eh, sì. Eh, sì, season sì, 9 sì. quella allora. A me è sempre piaciuta perché con quella ti, mh, ti potevi buttare e non prendevi danno. Capito? Sì, devi sì. spiegare un livello. Quale livello? il 105. Ok, dimmi com'è fatto. Te hm? Non so, come faccio a fartelo vedere? Morendo! Ti mando una foto. <ride> Vabbè, io ero pronto. Non so se da così tu capisci come ha fatto. Perché non so come farti vedere. Hai capito? Sì, c'è un bouncer dietro, dietro quando salti, c'è un bouncer dietro. E l'hai preso? Hai che livello stai? Sì. 141. Per. Yeah. Tu? 108. 108? Oh, oh, mi stai tenendo... No, 142, scusa. Mi stai tenendo... Testa. Testa, sì. Perché io sì. sto sbagliando. Se vuoi ti aspetto. Ti aspetti? Ah, però so 40... No, non livelli, mi aspettare dai. sono appena morto. Appunto. Perché non hai scelto i campus? I vecchi meme ritornano. Ovviamente dopo mesi devono ritornare. Ehm, comunque c'è un bait di trappole. Che tu non sai fare. Dico solo sì, questo. Eh sì, eh. Eh. E quindi ho paura. Per te dopo. Io sono in un bait di trappole, Chris. Ah, mi certo, no, beh, un bait di trappole. Il bello è che prima la creativa aveva questo bug. Che aveva lo scudo quando tu rinascevi. E quindi era ottimo perché tu, se avevi i bet di trappole, andavi davanti e riuscivi a fartene. che l'hanno tolto? Sì, eh, perché l'hanno tolto? <ride> perché era cheating. Vabbè, chi se ne frega, <ride> affari del creatore? Eh. No, no, era messo così preimpostato da Fortnite, non colpa del creatore. infatti Ma mi sembra so che adesso lì. possono farli i creatori, possono metterli. Io sono al 156%. Livello 6? 159%. 160. C'è di nuovo la pistola al 160, quella bella. Che io adoro un botto. E che ti puoi citare un botto di livelli se non prendi il prossimo checkpoint. Ok. Dai, 164 tu. 116. ma ah, pensavo peggio. Adesso sono... io adesso sono morto. Pensavo 116. peggio per dirti, eh. Pensavo peggio. Io adesso sono molto tranquillo. Perché ci sta, cioè non è difficile. Qualche impulso, giusto? 120 adesso. Eh, ci sta qualche impulso, ma nulla di troppo difficile. No, l'impulso ci sta ancora. Adesso è molto semplice. Oh, mio Dio, che era sì, mediocre, semplicissima, quella da 100 era più facile, secondo me, perché. Siamo voglia 30... più semplice. Siamo ai 30 minuti, però io in quella ho corso, questo ti ho aspettato, quindi magari. A me massa una parte 2, no. cosa... cosa mi ha ucciso? Tu il 169 non lo puoi fare, 100 Tu la voglia te... io l'ho fatto a primo colpo. Però tu non ce la puoi fare. Devi entrare in una porta con un bouncer. Io tipo. L'ho fatta a primo colpo. Per fortuna avevo già fatto la C non è vero. Però. <ride> ho fatto altre mappe in cui. <ride> Ma scusa, perché non avevi mai fatto una Deathron? Perché non mi piaceva Fortnite. E perché non ti piaceva eh, Fortnite? Eh, perché tu ti diceva, eh, no, guarda, è peggiorato. No, perché a quel momento avevano aggiunto i tubi, no? ma non erano veri proprio. è stata la season migliore cosa quella, eh. è stata la season migliore a me non È per niente piaciuto esplodi eh, era tutta futuristica finalmente Pignacoli eh, che... è quello che non mi è piaciuto come non ti è piaciuto quello, scusa? no perché era tipo medievale no, era... no quella medievale era la season 8 cioè no, non in quel senso Aspetta... medievale cioè c'era... Ma eh, non era medievale, era tutta futuristica, anzi. Non, eh, è non, che... mi, non so perché, però non mi ispirava proprio. Ah, dici che ha rovinato un po' il gameplay? Mm. Anch'io devo che dire... Battle real, perché... chi è che fa adesso Battle Royale è diventato bruttino. Eh. Vabbè, gli streamer. Per dirti. A parte loro. A parte, A parte loro, loro. <ride> pochi. Se non che è andato di moda Quando ci stanno gli aggiornamenti va di moda fare il Battle Royale Ma dopo aver fatto le missioni Oppure dopo aver fatto le prime Questo cose livello. Quale livello? Boh c'è un trampolino Ah eh, Devi andare a sinistra se non mi sbaglio Quindi Alla sinistra <ride> Ma non <ride> devi neanche aprirlo il dataplano Va automaticamente a me 199 livelli dai però stavolta la devi completare. Cioè, ci no. provo? No, no. Non ci provi. Stavolta la completi. Perché almeno una. Questa no. è default, default. Questo veramente sono tutti facili, sti livelli. Rispetto a quella da 100 che perlomeno no, okay, aveva... Mi dispiace, ma non la posso completare. È al sinistra. Devi andare a sinistra. No, quella l'ho fatto, quella l'ho fatto. E quale? L'ho finito. Al... Un livello che sembra semplice. Allora, scusa, Sempre. mandami una foto e cioè, devo fare un salto. No, no, non serve manco. Cioè, so come farlo. Allora, io cioè, ho capito cosa devo fare, però non ecco okay, ce l'ho fatta. Vabbè, eh, vabbè, so buggato ormai con le trappole, raga. Non lo immaginavo, però non mi immaginavo che non mi uccidesse. Sono al 199. 100? 99 146. 46 Dai, dai, dai ce la puoi fare? No, no, veramente, non sto scherzando Sono morto, perfetto, non ce la posso fare No, niente No, però al 146 ci puoi arrivare, eh, devo dire la verità, ci puoi arrivare Se ci metti un po' di impegno, GG, 200 oh, finito finché, No, finché non prendo la moneta non è finito, quindi adesso tu eh, ti aspetto, dai Tanto tagliamo sto pezzo perché se no ci metti tanto e ti aspetto aspetta, facciamo un emot. Ecco qua. E ci ritroviamo appena arriva lui. Senti, ma a che livello eri, scusa? Aspetta. Aspetta, eccomi! eccomi. Ciao! Ciao! Ecco la tua skin! Oh, Noi, finalmente eh. qui a destra, la seconda posizione. Prendi la moneta. Dovrebbe stare in prima, guardo. Ma che prima? Dove dove. Che ti ho aspettato la metà. Guardate. Guardate, sono 50 minuti, raga. Con questo vi salutiamo e alla prossima. Confitta. Ciao, ciao! Ciao!